oggi è il 3 novembre 1918 Trento e Trieste diventano italiane 1967 guerra del Vietnam inizia la battaglia di Dato 1957 il satellite Sputnik 2 entra in orbita Commenta il fatto del giorno Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire. Una delle più drammatiche alluvioni in Piemonte, ne sarebbero venute tante altre. 3 novembre.